I don't know, ma... Ah... Uh, ok! Quando sole... Sole su dal mare! No, momente, sto scordata Fermo! Ma fai una decisa Quando sole... scioglie sull'alba e sprende su di noi e io ti stringo a me così ti amo così ti amo nel silenzio sento il tuo respiro Sognare, così ti amo, così ti amo. E volevi tu, nessuno è fra di noi, ed io mi sento ricco, e tu sei bella, come nessuna C'è il tuo viso, qui davanti a me. E' splendente come il sole, così, così ti amo, così ti amo. Così ti amo. Io come ci amiamo io vi qui con te io vi qui con te ed ogni giorno idemo al mare come ci amiamo come ci amiamo dai dai, tacca, tacca stai ferma! vai c'è l'entano no, stai ferma, c'è una roba da mangiare, io ho volato un piatto di pasta, <ride> pensi che gira su tutto? guardate la pasta, guardate la pasta! ti dai veloce, provo a mangiare la pasta! di una pasta scotta è solo che io non mi fanno la sintoma di un matrimonio e la campagna la... subiamo Sei tu Dormono le farfalle Viola Che incanto Questa notte Per noi Mi sento forte La mia forza Sei tu Vendimi sempre, amami così be ore ida che più ora Francis one more una buona ora eh da te my song dolce, scogliera di giorno brilli e di notte sei nera quanti giuramenti soddisfatti quanti naufraghi ha fatto salvare la tua chiesetta e guarda al mare, mentre il sole tramonta, tu signora ci vegli, ci proteggi tutti quanti, tutti quanti. A porta bene, si diventa romantici, vieta insieme. Sole, male, notte, cielo e vento, queste sono tante tue virtù, la barca d'ondola ci culla giù. Mentre il sole tramonta, tu signora ci vedi, ci proteggi tutti quanti, tutti quanti dalla dal tuo blu da l'asci dal blu questo è per me bravo bravo questo è quello giusto bravo bravo bravo bravo diciamo no, no, no. no. no, scusami dei fu la o canzone se... educativa dei fu del oh, okay. sette sentendo così che se a moscia Voi mosce a mosce a per me, per me cosa c'è? Se no c'è della panna cotta al basilico con miele e pinoli un po' particolare, c'è del tiramisù, un barattolino crema al mascarpone frutti di bosco, dei sorvetti i sorvetti te lo allora ok, Scusami, con te con non posso <ride> fingere allora, non, non si di... comanda al cuore sì. e, tu, no. e tu lo sei nel mio Sai capitani agli uomini, l'amore ce non c'è. Scusami, al genio della lampada che cambia la mia vita, se esiste non sei tu, è un pugno nello stomaco io ti dico no, hai tutti i domani che vuoi, nel tuo pianeta donna farei solo guai, che cosa mi perdo lo so, ma io ti dico no, tieniti per giorni immemorabili, per le di più amore Per chi assomiglia a te Sei pronta da raccogliere Ma io ti dico no Non c'è il tuo domani nel mio E noi viviamo insieme un lunghissimo addio E invece sei vera, sei tu e meriti di più se hai aria pulita vedrai se ami la tua vita anche lei ti amerà e lascialo stare che cosa mi spendo lo so ma io ti dico no scusami io viaggio senza regole Amore non posso rubare l'amore non c'è non tutti lo confessano ma tu ricordati di me bravo bravo bravo, bravo, bravo. grazie ecco 100.000 grazie 100 Antonio. Basta perché oggi. Sì, sì. Gli...